Passo bene e bentrovati nel nostro angolo mariano. Oggi ascolteremo qualche pensiero su Maria e l'amicizia. Tutti hanno amici in questo mondo. Un proverbio arabo afferma che si può vivere senza fratelli ma non senza amici. In realtà non è facile definirla, hanno provato a definire i grandi personaggi di tutti i tempi. Anche la parola di Dio parla di amicizia, le citazioni sarebbero tante. Le parole più famose sono queste, chi trova un amico trova un tesoro. Non c'è prezzo per un amico fedele, un amico fedele è balsamo per la vita. Ma la, la definizione migliore è certamente quella che si ricava dalle parole di Gesù. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. La vera amicizia si manifesta quando uno è disposto a dare la vita per gli altri, come ha fatto Gesù. Senza dubbio non solo, ma la sua amicizia si offre la possibilità di verificare ogni altra amicizia, cioè dalle parole di Gesù noi possiamo definire l'amicizia quell'affetto vicendevole che spinge alla mutua crescita umana e spirituale fino al dono della propria vita per il bene dell'amico. Maria saluta per prima, questi sono i requisiti, quindi Maria certamente saluta per prima Elisabetta che ricambia questo gesto di rispetto con le parole di Lode verso la cugina che chiama madre del mio Signore, per dirla con un'espressione paolina molto bella, nello stimarsi a vicenda. Maria andò a servire Elisabetta, ma quest'ultima cosa offrì come servizio a Maria. E preghiamola affinché faccia crescere le nostre amicizie, ne faccia nascere di nuove e le protegga. Ascoltiamo anche il Beato Egidio di Assisi, cosa ci dice su questo aspetto. Beato chi sentirà dolore dei suoi peccati e giorno e notte piangerà senza trovare in questo mondo consolazione fino a quando sungerà nel luogo dove tutti i desideri del suo cuore saranno saziati. Un amico può avere questo dono di depositare tutte le angosse, i problemi, le sofferenze di un amico. Preghiamo. O oh Maria, custode delle sante amicizie, tu che hai indicato con tuo esempio le qualità della vera amicizia, fa che imitandoti possiamo ottenere per le nostre amicizie le stesse qualità per crescere nell'amore vicenteore, nell'amore verso di te e verso Gesù, modello insuperabile dell'autentica amicizia e scopo ultimo di ogni santa amicizia. Amen.